Mauro Pinto, sono di Napoli, eh, sud d'Italia e faccio parte di Massa Critica che è la piattaforma cittadina non elettorale che abbiamo costruito nel corso dell'ultimo anno e mezzo a partire dai movimenti sociali della città, differenti organizzazioni di base, spazi occupati, collettivi e singoli che si sono uniti per costruire questo nuovo progetto politico orientato a intervenire sul governo della città. Barcellona per noi ha rappresentato un modello di intervento in questa sfera che non era di, di appartenenza, di interesse ai movimenti sociali sino a poco tempo fa e ci ha mostrato come a partire dai movimenti si potesse intervenire nella sfera della, di governo della città, di come si potesse intervenire sulle decisioni politiche che riguardano le città e come quello sia uno spazio oggi cruciale per costruire un'alternativa politica. Napoli presenta due livelli anche contraddittori, da un lato dal basso si è espressa una grossa solidarietà sociale, una grossa disponibilità all'accoglienza, una grossa voglia di non abbassare la testa di fronte alla chiusura delle frontiere, di fronte alla guerra nei confronti dei più deboli, si sono costruite in questi anni decine di esperienze di solidarietà di comunità di auto organizzazione di mutualismo dall'altro il governo della città annuncia il sindaco dei magistris annuncia da, da più di un anno che napoli vuole essere una città accogliente anche dal punto di vista amministrativo però su questo piano non abbiamo ancora visto atti concreti municipalismo per me è la maniera di ripensare la forma con la quale funziona questa società. Eh. Il municipalismo è una, è una terza strada, eh, è una strada che ripensa l'azione politica sulla base della città che la pensa praticando immediatamente una società diversa da un punto di vista sociale e politico, che mette al centro la democrazia, che mette al centro le persone, la democrazia può essere più facilmente eh, combattuta, abbattuta, dove la solidarietà è più facile da praticare perché gli spazi, eh, il municipalismo è la migliore strategia che noi abbiamo oggi a portata di mano per provare a distruggere l'Europa delle banche e costruire l'Europa dei popoli.